Prima di cominciare, no, questo non è un video di Kalel, non è una citazione a Kalel, né un freebooting di Kalel. Quindi per i miscredenti che non vedevano l'ora di bombardarmi con messaggi del "Oh, stai. risparmiatevi la fatica che tanto non serve. Quante volte ho ripetuto la parola Kalel? Perfetto, ora ho la scusa per poterlo mettere tra i tag del mio video." <ride> A parte stronzate, oggi parliamo delle gemme dell'infinito Sì, quelle pietruzze che avevano il potere devastante di poter distruggere metà della vita nell'universo lo so che il loro ruolo nell'MCU è terminato, quindi non avrebbe alcun senso parlarne. Tuttavia, non posso ignorare le recenti rivelazioni che sono state fatte in questa nuova fase 4, né tantomeno la mole di disinformazione che ho trovato in alcuni articoli su internet. Cerchiamo quindi di mettere un po' a posto le cose. Innanzitutto, cosa sappiamo delle gemme dell'infinito? Si trattano di sei oggetti mistici formatisi a seguito della creazione dell'universo. Ognuna di queste gemme permette di manipolare un certo aspetto dell'esistenza. Spazio, mente, realtà. Potere, Tempo ed Anima Nel corso delle tre fasi del Marvel Cinematic Universe abbiamo visto ognuna di queste sei reliquie all'opera brandite da diversi portatori in modi altrettanto diversi questo perché il loro funzionamento la loro potenza varia in base all'utilizzo che ne fa chi appunto le possiede se il possessore è munito di una forza smisurata e di una comprensione profonda del loro potere allora sarà in grado di sfruttarle nella loro totalità Infinity War ci ha dato prova di come Thanos gestisca molto bene il loro potere attraverso il guanto dell'infinito, riuscendo ad annientare i suoi nemici con estrema facilità, con una serie di attacchi caratterizzati dalla combinazione di più gemme insieme. Ma questa è una storia che già conosciamo tutti bene, non sono qui per parlare di come siano state adoperate le gemme dell'infinito, ma di come esse siano state effettivamente... Sul classate? Intendiamoci, le gemme dell'infinito sono state presentate come la manifestazione concreta del potere dell'universo Non esiste nessun'altra arma capace di guagliare o addirittura di superare il loro potere finché non è arrivato Loki. Nella prima puntata della serie, Loki, subito dopo essere sfuggito dalla custodia di Mobius, decide di cercare il Tesseract custodito dalla TVA. Per riprenderselo e probabilmente per fuggire via. Ma quando lo ritrova fa una scoperta che lo lascia a bocca aperta. La TVA è in possesso di un'infinita quantità di gemme dell'infinito, tutte prive di potere. Diventate dei semplici sassi usati da alcuni membri della TVA come fermacarte. Cosa significa questa scena? Che le gemme dell'infinito hanno finito. Oddio, eh, dicevamo, le gemme dell'infinito con questa scena hanno chiuso. Basta, non sono più i McGuffin della trama principale dell'MCU. Ora esiste un potere cosmico più forte ed efficace di queste sei reliquie. Fino a qui tutto chiaro? Poi però è arrivato anche What If. In questa serie facciamo la conoscenza di un simpaticissimo e socievole Ultron, proveniente da un universo alternativo dove ha assunto il controllo di visione, è entrato in possesso delle gemme dell'infinito e ha letteralmente ucciso ogni creatura senziente nel cosmo, finché non viene a conoscenza dell'esistenza di altri universi oltre al suo, decidendo quindi di condividere il suo messaggio di pace e morte nell'intero multiverso. E noi lo vediamo letteralmente usare tutte e sei le gemme al di fuori del suo universo. Ma come è possibile? Le gemme dell'infinito dovrebbero funzionare nel loro universo? Come abbiamo visto alla TVA? Come si vede nei fumetti? Questo è un buco di trama! E... Non esattamente. Innanzitutto ricordiamo che in Avengers Endgame sono state utilizzate delle gemme dell'infinito provenienti da diverse linee temporali. Teniamo presente, come ho trattato nel precedente video, che viaggiare indietro nel tempo e cambiare il corso degli eventi equivale a creare una nuova ramificazione della realtà, nonostante la restituzione delle gemme dell'infinito implichi l'annullamento degli eventi Nexus. Ma finché non vengono riportate nel loro tempo, queste sono da considerarsi appartenenti ad un altro universo alternativo. Pertanto non vedo il motivo per cui Ultron non possa utilizzare le sue gemme in altre realtà, se è stato dimostrato che in Endgame è possibile. Riguardo la TVA, il luogo dove viene monitorato il corretto flusso temporale, non sappiamo ancora con esattezza in che modo questi riescano non solo ad annullare le gemme dell'infinito, ma anche ogni potere magico nonno delle varie varianti che vengono catturate e processate. Alcuni ipotizzano che ciò sia dovuto alla collocazione della Time Variance Authority all'interno del Regno Quantico, dato che in entrambi i luoghi il tempo scorre diversamente dal mondo reale si pensa anche che quel luogo abbia salvato la vita di Ant-Man dallo scocco di Thanos. Ma è un'ipotesi non tanto plausibile, in quanto Ant-Man può solo aver avuto la fortuna di appartenere al 50% delle persone salvate dalla decimazione del Titano Pazzo. Inoltre, nel Vuoto e nel Castello di Kang, due luoghi sicuramente dislocati dalla sacra linea temporale, abbiamo potuto assistere a manifestazioni di poteri magici, e anche lì il tempo scorre in modo altrettanto diverso. In ogni caso, dobbiamo sottolineare che la TVA non è un'organizzazione ordinaria. Le strutture e le tecnologie di cui dispone sono il frutto di una serie di scambi intellettuali e conoscitivi fatti tra i vari Kang delle infinite realtà. Inoltre, lui stesso appartiene ad un futuro remoto, precisamente al XXI secolo. È molto probabile che, combinando la tecnologia del suo tempo con quella delle altre varianti, abbia creato una serie di inibitori per disattivare qualunque potere non autorizzato alla TVA. In ogni caso queste sono solo congetture, molto probabili certo, ma rimangono tali. E capisco perfettamente la confusione che avete in testa, dato che hanno creato un metodo narrativo molto intricato per spiegarci la questione del multiverso. Però poteva andare peggio, pensate se la sceneggiatura fosse stata affidata a una persona come Nomura Non voglio ricordare come è, è messa la saga di Kingdom Hearts in fatto di sceneggiatura, no? Eh, ma Palmerone, nei fumetti spiegano chiaramente che le gemme dell'infinito non funzionano in altri universi. Giusto. Come vi posso rispondere a questa domanda? Ah sì, sono due cose completamente diverse, hanno sempre fatto in questa maniera, hanno sempre differenziato i fumetti dai film. Vi giuro che se mi mettessi ad elencare le differenze che ci sono tra i film e i fumetti non finirei prima di pranzo, di due anni dopo. Ora, riguardo la questione fumettistica. Più precisamente si fa riferimento alla miniserie Il Concilio dei Reed, dove Reed Richards di Terra 616 si incontra con i suoi corrispettivi di altre dimensioni, tra i dei quali indossano il guanto dell'infinito, che tuttavia funziona solo nei loro universi d'origine. E poi c'è il crossover dei Vendicatori con i membri della Justice League, dove il guanto dell'infinito viene trovato da quel bonaccione malefico di un Darkseid, che lo distrugge dopo aver scoperto che non ha potere nell'universo di sì. Capisco che i fumetti siano la base su cui si appoggia l'intero universo cinematografico Marvel, ma dobbiamo ricordare che l'MCU è un media diverso, pertanto ci saranno sempre differenze dai fumetti, e quindi evitiamo di rompere i cogl... Ora vorrei passare alla parte più piccante di questo video. Perché, come ho già accennato prima, diverse pagine web hanno parlato delle gemme dell'infinito che si sono viste nella serie What If. In particolare mi accingo a leggere un articolo di Every Eye che riassume in sostanza tutta la mole di disinformazione che ho letto anche in altre pagine. Vi dico già da subito che non traviserò le parole che andrò a leggere, questo non è un video dissing, dojo, non so oggi come si chiama verso la pagina di EvryEye quindi vi prego gentilmente di non segnalarmi per istigazione alloggio, per disinformazione eccetera sto andando a leggere un articolo e a rispondere a certe cose che ho notato che sono errate. Nell'ultimo episodio di What If scopriamo un aspetto importante del potere delle gemme dell'infinito in relazione al multiverso. Se la serie TV Loki ci aveva rivelato che le gemme dell'infinito hanno potere solo nello stesso universo in cui nascono, l'episodio 8 di What If sembrava aver contraddetto questa rivelazione, dato che Ultron era in grado di usarle senza particolari problemi in qualunque linea temporale. Ripeto, noi abbiamo visto le gemme dell'infinito che non funzionano solo all'interno della serie della TVA per tot motivi di cui ho parlato prima. Esattamente. In quale puntata si vede che le Gemme dell'Infinito non funzionano in altre linee temporali, non funzionano durante gli eventi Nexus? Mi pare che non sia stato mostrato niente. Loki ha provato ad utilizzare il Tesseract sempre e solo all'interno della TVA. Non ha mai utilizzato la Gemma dell'Infinito al di fuori del proprio universo. Quindi non ho la minima idea a cosa si riferiscano, dato che non c'è alcuna scena che mostra che le Gemme dell'Infinito non funzionano al di fuori del proprio universo. Hai provato a usarlo? Oh, innumerevoli volte. Persino una gemma dell'infinito è inutile qui. Proprio a causa della minaccia rappresentata da Ultron nell'ultimo episodio di What If, l'osservatore infrange il suo giuramento sull'interferenza per dar vita a una squadra di guardiani del multiverso che possa sconfiggerlo. Tra gli altri, Watu recluta anche una versione di Gamora che proviene dall'universo in cui ha ucciso Thanos e che è in possesso di un dispositivo in grado di distruggere le gemme dell'infinito. Ma se questa tecnologia funzionava nell'universo da cui proviene Gamora, non ha nessun effetto sulle gemme in possesso di Ultron. Questa scoperta scioccante per i supereroi non può che creare nuovi interrogativi, sulle gemme dell'infinito per tutti i fan del Marvel Cinematic Universe no, semplicemente le gemme dell'infinito di Ultron sono di una costituzione diversa da quelle dell'universo di Gamora magari mostrano delle differenze impercettibili all'occhio umano quindi parliamo a livello atomico, subatomico quello che è, che si discostrano da quelle che ha distrutto Gamora con la pressa dell'infinito non che le gemme dell'infinito di Ultron sono più potenti rispetto alle altre magari è proprio per questa ragione che può usarle in altri universi, perché se no non si spiega come Dottor Strange riesca ad utilizzare la gemma del tempo al di fuori del proprio universo io non sono qui a difendere la spada tratta la Marvel perché in fin dei conti stiamo sempre a parlare della Marvel ragazzi cioè ci saranno sempre delle cose che non cozzeranno all'interno della trama all'interno della sceneggiatura tra i vari film, tra le varie serie tv che si collegano tra di loro tipo l'episodio 8 di What If? che ci mostra un Thanos con 5 gemme dell'infinito nel guanto e tra di queste c'è la gemma dell'anima quindi vuol dire che ha già sacrificato sua figlia Gamora peccato che pochi minuti dopo la vediamo lì Viva e vegeta finché non l'ammazza Ultron, ma sempre viva e vegeta. Quindi non l'ha sacrificata? E come ho ottenuto la gemma dell'anima? Com Com Comunque, il mio discorso per tutti è questo. Evitiamo di sparare a zero su cose che non abbiamo capito molto bene. Grazie. Comunque ragazzi, qui finisce il video, spero che vi sia piaciuto, se vi è piaciuto vi invito a mettere un bel mi piace e iscrivervi al canale se non vi siete ancora iscritti, scrivete pure sotto nei commenti cosa ne pensate di tutta questa storia qua e bla bla bla, insomma le solite cose, e noi ci rivediamo con un nuovo video, bye bye!